Buongiorno a tutti, sono Massimo Lattanzi, il titolare di solo pittura di Massimo Lattanzi e benvenuti sul canale tematico solo pittura di Massimo Lattanzi su YouTube e, e iscrivetevi al canale se siete interessati a questi contenuti. Stamattina vediamo una finteggiatura con ehm, prodotti della SIGGEN Nobel. Qui come vedete stiamo uh, procedendo con la diluizione eh, della, della pittura che in questo caso è la Sickens Alpha Matte, il colore è un grigio uh, perla e eh, è in un appartamento in centro eh, a Roma. E, come vedete Alessandro sta uh, procedendo con la diluizione della parete, in questo caso eh, la rivoluzione è un po' più eh, rispetto a quello che è considerato la scheda tecnica perché le pareti sono già tinteggiate eh, dello stesso colore e con lo stesso prodotto eh, con lo stesso prodotto della SICKANS quindi c'è già un tono diciamo così, che ci, a, ci aiuterà a, a completare in modo uniforme la, la tinteggiatura Qui eh, come vedete è stato, oh, il cantiere è stato completamente mh, protetto, eh, tutti gli elementi che non devono essere sporcati, quindi le finestre, il battiscopa, eh, il, il bordo eh, diciamo di tutte le, le pareti, i pavimenti eh, è stato protetto con questo tessuto, tessuto tecnico che si utilizza sui cantieri per... Appunto per, per proteggere i pavimenti. Questo tessuto, qui in questo caso abbiamo un, un parquet prefinito. E questo tessuto è assorbente e ha una, una parte diciamo così sottostante che impedisce eh, a, a, a eventuali liquidi di andare diciamo così, a, a finire sul parquet. Qui c'è Dario che sta procedendo con la stuccatura, è una stuccatura parziale perché insomma, il supporto è ben ancorato ed è, diciamo, è una pittura fatta molto, molto bene e con produttive che sono identiche a quelle che stiamo utilizzando noi. Ci sono alcune crepe, quindi queste crepe vengono, vengono aperte e, e si procede con la stuccatura a um, del gesso il gesso, gesso si additiva con, con, dei con dei filamenti naturali, delle fibre naturali, questo impedisce un po' per le caratteristiche del gesso e un po' per queste fibre impedisce il riformarsi diciamo così, con facilità delle, delle, delle, delle crepe. E questo, questo procedimento viene fatto su tutte le pareti dove c'è necessità, poi vengono tolti diciamo così, tutti, i, tutti gli odi, tutti gli stop uh, di precedenti quadri e vengono, vengono stuccati in diciamo, quelle parti, le parti diciamo, dove ci sono stati tolti questi. Questi chiodi. Eh, il procedimento in pratica è: è prima si, eh, si tolgono eh, diciamo, tutti i chiodi, qui ce ne avevamo dimenticati uno. Eh, si procede ad aprire diciamo, tutte queste, queste fessurazioni, eh, si dà una mano di, eh, di pittura preliminare quando c'è già una pittura, un supporto ben ancorato. Si può andare direttamente con la pittura sopra senza utilizzare l'isolante, solo chiaramente le pareti vanno viste caso per caso, gli appartamenti vanno visti caso per caso, in questo caso era possibile dare direttamente una, eh, una mano molto diluita di, eh, di, di pittura e su questa prima mano, quindi quando la parete è pulita, quando si toglie la prima patina di sporco, diciamo così, anche la patina del tempo, eh, la polvere che si deposita sulla, sulla parete, su questa prima mano si può procedere diciamo, con, con, eh, con le eh, stuccature, con tutte le stuccature. Una volta fatte queste stuccature si procede con la carteggiatura delle singole stuccature, si dà l'isolante sulle singole stuccature, si smacchiano quindi col colore che poi do, dovrà essere quello definitivo della, della parete, le singole stuccature e poi si procede con una. Con, una, con la stesura di un'altra mano e di un'altra mano ancora a, a, a finire qui eh, come vedete c'è Alessandro che sta procedendo con, con la prima mano di, di pittura in questo caso lo facciamo a pennello perché è, eh, è, diciamo è coerente con quello che c'è già e, e comunque la finitura eh, deve essere di, di questo tipo alle volte viene richiesta quella e In casi eh, poi è cantieristici sì. è possibile fare anche quella, quella a spruzzo, e, mm. difficile fare poi a spruzzo in appartamenti diciamo così, ehm, così. dove c'è già il pavimento, dove c'è già si può fare, nel senso si può incattare tutto, eh, però insomma un sì, po' più siamo... complicato. Sicuramente nel, nelle situazioni dove il cantiere non ci sono magari ancora. Eh, i pavimenti dove non ci sono ancora le finestre si può utilizzare questa tecnica a spruzzo per dare almeno la prima mano, ehm, la prima mano eh, e completare così buona parte della, del lavoro perché comunque a spruzzo si fanno tanti metri negli appartamenti insomma si utilizzano pennello e, e rullo noi utilizziamo molto spesso il rullo fine a vernice in questo caso invece siccome le pareti erano già proteggiate a, a pennello e la cliente era... Voleva la stessa finitura, noi stiamo procedendo con una tinteggiatura a pennello eh, che è sicuramente un po' più lenta rispetto al procedimento a rulo. Qui non dobbiamo tinteggiare eh, i soffitti perché i soffitti sono in buone condizioni quindi il cliente ha deciso di non tinteggiarli. E, e, e quindi stiamo procedendo alla linteggiatura diciamo delle sole pareti. Dopo questa mano eh, procederemo con la tinteggiatura, eh, eh, procederemo con la stuccatura ulteriore eh, con il faro della, delle pareti. Qui eh, mh, vedete come vedete ecco la appartamento, è molto grande, qui c'è questo corridoio molto lungo dove abbiamo messo, questa, eh, abbiamo coperto un po' insomma, intorno, intorno dove dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare sulle pareti, e qui abbiamo già fatto qualche stuccatura e qui come vedete eh, ecco, insomma, tutte le varie eh, insomma, le, le, le, le cose, il battiscopa che è stato coperto, la, eh, sempre questa, questa pezza, anche la, e la, questa porta che poi verrà, verrà coperta prima di procedere con la, con la vinteggiatura e qui è dove abbiamo i nostri materiali, questa è la più grande, c'è Dario che sta procedendo con le varie eh, stuccature, è sicuramente un lavoro abbastanza, abbastanza grande però è un lavoro molto molto semplice perché comunque si tratta di una rinfrescata alle, alle pareti sostanzialmente di un appartamento che è già in, uh, in buone condizioni. Ehm, bisogna fare il calcolo diciamo così, approssimativo di quanta pittura serve, sempre senza comprare tutta pittura, perché questa è quella pittura Sickens. Eh, qui c'è un'altra un un stanza, ci sono alcuni piccoli lavoretti da fare: come insomma, sistemare qualche sportello. Questo è il nostro procedimento: nel senso, una persona, eh, magari dopo aver fatto le, alcune stanze, aver incartato e protetto alcune stanze, una, una persona inizia diciamo, la lenteggiatura mentre l'altra prosegue diciamo, a preparare. Eh, a preparare le altre, le altre stanze, qui come vedete c'è il, il gel per le mani ormai indispensabile, la mascherina sempre, sempre al seguito, quindi quando ci avviciniamo e lavoriamo a stretto contatto eh, utilizziamo ecco, la mascherina sempre al seguito, questa è la mia, e, e, insomma bisogna, bisogna comunque stare, stare attenti. E, e, ed essere più prudenti possibili, in questo caso siamo fortunati perché l'appartamento è veramente molto, molto grande, e noi siamo soltanto in tre sul cantiere. E se siete interessati a questi, a questi contenuti eh, iscrivetevi al, al canale e se siete interessati ad un preventivo eh, contattatemi senza impegno eh, al 338-78020311 oppure scrivetevi mail a Solo Pittura chiociola Gmail.com e per altre informazioni, andate sul sito internet SoloPittura.it. Grazie, al prossimo video.